Ed eccoci di nuovo in diretta con una nuova puntata di Zoom Certificate Sign a questa giornata così importante particolare per i mercati perché lo abbiamo detto e ripetuto stasera c'è il meeting della Fed che ci darà delle indicazioni importanti sulla decisione di Jay Powell rialzo o nuovo o meno dei tassi di interesse e indicazioni anche che riguardano il futuro in una situazione in un quadro che è particolarmente complesso e che è cambiato in maniera significativa rispetto a due settimane fa all'ultima volta in cui abbiamo parlato con Riccardo Falcolini che saluto e che ringrazio in Innanzitutto per essere qui con noi, ciao Riccardo. Ciao Valentina, bentrovata, buongiorno a te e buongiorno ovviamente a tutti coloro che ci seguono. Grazie e naturalmente un saluto anche all'altro nostro ospite, ovvero Pierpaolo Scandura, certificati di arrivati. Buongiorno Pierpaolo, ben trovato anche a te. Buongiorno a voi, grazie per l'invito ecco Riccardo Pierpaolo l'abbiamo detto una situazione eh beh, molto cambiata rispetto a due settimane fa è successo un po' di tutto come al solito non ci facciamo mancare niente eh, tra SV Bank il caso della Silicon Valley Bank con il crack ecco che ehm, poteva innescare una nuova crisi stile Lehman Brothers del 2008 per fortuna non sembrerebbe così e poi anche ovviamente il caso, caso Credit Suisse qui eh, in Europa ecco una situazione particolarmente complessa che è andata a intaccare il settore bancario, io mi chiedo e eh, naturalmente se lo chiedono anche i nostri telespettatori, quando si verificano delle situazioni così importanti e così gravi, significative, tutto questo come incide sui flussi e soprattutto sulla fiducia poi eh, degli investitori con il settore. Beh, allora Valentina, sicuramente l'impatto è molto forte dal punto di vista generalizzato comunque abbiamo visto sui mercati è come ha impattato in modo così dirompente e in un, un arco temporale molto molto stretto di conseguenza non può che non impattare appunto su quello che è l'humor della clientela e dell'investitore e anche sui flussi Cosa vediamo? Allora sicuramente vediamo Valentina dei flussi che sono in netto aumento rispetto alle scorse settimane e alle scorse puntate, quando abbiamo presentato un po' la situazione nel mercato, siamo intorno ai 79 milioni, oltre ai 79 milioni di euro di turnover negoziato sul SEDEX. Ovviamente in questo caso buona parte, come al solito, dei volumi viene concentrata su quelli che sono i prodotti a leva, che fondamentalmente sono sicuramente molto molto tradati nelle giornate in cui ci sono grandi oscillazioni e sottostanti, grandi oscillazioni dell'indice e come vengono, vengono utilizzati prevalentemente per un trading molto veloce, un trading intraday eh, um, che eh, viene denominato come scalping, quindi un entra e delle posizioni molto molto veloce con delle size fondamentalmente che possono essere importanti anche che permettono fondamentalmente all'investitore, uh, in questo caso l'investitore esperto, il trader esperto di guadagnare qualche piccolo tick uh, sul, sulla, sulla posizione. Quindi dicevamo un grande, sicuramente un grande interesse eh, e una grande consultazione dei prodotti a leva non ti nascondo però che in questi momenti comunque noi ne parlavamo fuori onda poco fa diciamo, beh eh, c'è una situazione abbastanza variegata nel senso che da una parte ovviamente hai i trader più esperti che sfruttano questi momenti di volatilità fondamentalmente per lavorare in modo molto veloce dall'altra parte hai due tipologie di clienti che sono chi si ferma fondamentalmente per cercare di capire che cosa sta succedendo e invece eh, abbiamo un'altra fetta di clienti che in realtà fanno cosa? Esattamente l'opposto, quindi vanno a sfruttare questi momenti di debolezza per entrare in posizione su posizioni a sconto, quindi su strumenti a sconto. Perché? Perché abbiamo visto comunque un indice italiano che nel primo mese ha guadagnato, quindi il primo mese dell'anno era partito molto molto tonico, sì. ha guadagnato intorno al 17% se non erro, quindi eh, diciamo che questo momento di, eh, eh, possiamo dire, Può essere stata una correzione anche fisiologica, uh -huh. forse troppo forte per una correzione, è servito per entrare in posizione. Quindi diciamo che molti um, trader con cui noi lavoriamo eh, ci hanno effettivamente confermato che questo è stato un buon momento, un buono spunto per entrare in posizione. Ti dico la verità, quello che vediamo noi, lato opzioni, lato covered warrant, comunque è un mood è un'idea di fondo ancora rialzista quindi questo conferma fondamentalmente il fatto che i clienti vadano a prendere posizioni rialziste nel momento di debolezza del sottostante e ovviamente eh, diciamo che un po' eh, forse questo mood positivo è anche calmirato da cosa? Da un'azione veloce delle, comunque in termini di salvataggio delle, certo. uh, dalla, um, da appunto di, di Credit Suisse, poi l'intervento di UBS, l'intervento delle banche centrali, quindi comunque c'è una situazione che tendenzialmente almeno per quello che leggiamo e vediamo sembra stia cercando di apparare un eventuale effetto contagio mm -hmm. un potenziale effetto contagio di cui si parlava i primi giorni quindi insomma siamo un po' alla porta però credo che il mood anche dal punto di vista degli, degli investitori sia abbastanza positivo Ecco, hai citato una parola chiave, cioè l'intervento delle banche centrali che come sempre si dimostrano player, no? protagoniste proprio eh, della situazione. L'abbiamo visto eh, la settimana scorsa con la BCE, con le parole anche rassicuranti che hanno calmato, tranquillizzato i mercati da parte di Christine Lagarde. Vedremo naturalmente che cosa ci aspetta eh, questa sera con eh, la Fed. E qui diciamo che gli analisti si dividono perché alcuni ritengono che addirittura Powell deciderà di non alzare per niente, eh, i tassi di interesse e dare un determinato segnale. Altri invece sostengono che una volta tamponata la situazione del settore bancario, eh, la banca centrale americana continuerà a tirare dritto per dritto per combattere l'inflazione? Quindi si prevede un aumento di altri 25 punti base. A proposito di questo, ecco, volevo chiedere a Pierpaolo: secondo te ecco, la decisione finale di Powell quale sarà? Soprattutto quali indicazioni darà a questo punto ai mercati? Allora, per che la, la mia opinione ti riporto quello che stanno mostrando in questo momento i Fed fans, quindi i futures sui Fed Funds con scadenza di 30 giorni, che tra l'altro è molto interessante andare a vedere il loro comportamento, come è cambiato rispetto a un mese fa a una settimana fa. Eh, intanto partiamo dalla situazione attuale, eh, al momento per, eh, per quanto riguarda appunto, i Fed Funds eh, ci dicono che per l'88% eh, di probabilità verrà aumentato il tasso di interesse tra lo 0,25 e 0,50, ma comunque 0,25 indicativamente mezzo punto percentuale al massimo, come sappiamo, Ehm, indicativamente questo 0,25 comunque all'88% dei casi quindi per il rimanente 12 che invece non si faccia proprio nulla e, e considera che questa è una percentuale molto chiara devo dire di, di quello che dovrebbe essere poi l'annuncio eh, di questa sera che non è mo molto cambiato rispetto a ieri, anzi leggermente aumentato ed è aumentato rispetto a un mese fa. Mentre quello che è molto interessante è che eh, coloro e quindi gli analisti che... Eh, ipotizzano che per questa sera non si faccia nulla in realtà eh, sono rimasti forse un po' indietro rispetto a quelle che erano i fans perché una settimana fa esatta, il 15 marzo avevamo invece esattamente un 55% di probabilità di rialzo e un 45% di probabilità che non si facesse nulla questo perché una settimana fa la situazione sul settore bancario era decisamente più complicata eh, ancora non c'erano state le rassicurazioni l'intervento congiunto da parte delle banche centrali ricordiamo che domenica sera a mercati eh, ancora chiusi in, in tutto il mondo quindi poche ore dall'apertura dei mercati asiatici oltre al salvataggio in extremis di Credit Suisse è arrivato anche l'intervento congiunto delle cinque grandi banche centrali a livello globale che hanno confermato di iniettare liquidità nel sistema e quindi cercare di tranquillizzare in questo caso i mercati quindi rispetto a una settimana fa la situazione mi sembra abbastanza delineata non mi aspetto sorprese nel non intervenire. Ecco, probabilmente se invece ci fosse uh, una prevalenza dei membri della Fed che decide di non far nulla, credo che non sarebbe proprio un segnale positivo uh, per i mercati, perché a questo punto vorrebbe dire che loro stessi non credono nelle, negli interventi che hanno messo in campo negli ultimi giornali. Certo, eh, certamente sarebbe... c'è un po' meno... Sì, sì, sì, sì pre prego, prego. No, dicevo certamente c'è un po' meno attesa rispetto alle sedute precedenti perché c'era il tema inflazione che comandava, adesso l'attenzione si è un po' spostata, no? come sappiamo, verso questo uh, settore bancario che effettivamente è iniziato a, a preoccupare non poco. Chiarissimo, chiarissimo. Ecco, io mi permetto in questo caso di fare una panoramica di mercato un pochino più lunga del solito perché ne sono successi di fatti in questi giorni, in un momento ecco, particolarmente significativo, tante notizie, tanti fatti in un anche arco di tempo eh, limitato e pensavo, ecco, facevo una riflessione che volevo rivolgere sia a Riccardo che a Pierpaolo perché volevo naturalmente il vostro parere. Eh, si è parlato naturalmente eh, rispetto alla situazione del settore bancario del profilarsi di un nuovo cigno nero, questa espressione che si utilizza eh, parecchio ecco, per i mercati finanziari, questi eventi negativi e improvvisi che scuotono naturalmente eh, le piazze, i mercati e, e l'economia in generale. Ecco, ma stavo notando che eh, nell'ultimo periodo in realtà questi famosi cigni neri si stanno accumulando e sono sempre più numerosi in tempi sempre più rapidi. Abbiamo avuto prima la pandemia, poi la crisi energetica internazionale, ora appunto la crisi del, del sistema bancario che cosa significa e soprattutto vi chiedo forse i nodi del sistema stanno arrivando un po' al pettine prima riccardo e poi Pierpaolo e allora sicuramente la domanda è molto bella potrebbe lasciare diciamo spazio ad ore e ore di chiacchiere c'è da dire ehm, questo forse un po che comunque l'economia si sta sempre più globalizzando e c'è sempre più una interconnessione tra uh, comunque l'economia reale, la parte dei derivati, la parte quindi finanziaria. Quindi fondamentalmente, eh, diciamo, ehm, è una situazione particolare. Stiamo vivendo, abbiamo vissuto, eh, insomma, più eh, elementi negativi, più situazioni negative che, eh, diciamo, non ci saremmo aspettati mm -hmm. eh, prima, prima d'ora. Però forse, se vogliamo un po' riassumere, questo è, un, è ancora un po' figlio di quello che abbiamo vissuto durante il Covid perché se ci pensi alla fine dei conti, il Covid è stato, ci eravamo appena ripresi comunque da una grande crisi quindi da poco tempo sì. da una grande crisi Il Covid ha, eh, diciamo, forse estremizzato ancora di più quello che era un sistema, sistema generale dal punto di vista finanziario e quello che abbiamo vissuto o quello che possiamo vivere in questo momento e potenzialmente, ancora un, un long COVID, mm -hmm, diciamo, finanziario. Una Io lo scia, vedo... la scia, <ride> esatto. la coda, diciamo. che alla fine dei conti, comunque, le banche si sono riempite di titoli di Stato, i tassi erano a zero. Comunque, mm -hmm. ehm, anche magari dal punto di vista di immobiliare, no? abbiamo visto delle bolle o, o abbiamo visto una situazione di prezzi sull'immobiliare che sono si sono addirittura estremizzati in alcune città, si parla tanto di Milano sì. come esempio quindi forse questo che viviamo e questa situazione un po' particolare è ancora figlia appunto di un 2020 cioè figlia di un 2020 che è stato veramente qualcosa che non avevamo mai visto prima poi sai Valentina di, di crisi eh, sicuramente eh, ce ne sono state tante, ce ne saranno e gli impatti però ovviamente sono diversi di volta in volta anche perché le proporzioni e l'impatto finanziario sta crescendo, quindi il mondo finanziario, il mondo Chiaro. dei derivati sta crescendo ancora di più. Poi c'è da dire anche che comunque si vede ciclicamente come dopo ogni crisi ci sia stato comunque un ritorno, mm -hmm. ci sono stati dei momenti sì, di acquisto e quant'altro dai vediamo eh, ora eh, appunto si parla così però effettivamente vedremo come insomma questa situazione eh. si potrà evolvere Speriamo nel breve e nel insomma nel migliore. No, no, hai detto benissimo, Riccardo. Bisogna considerare anche poi, proprio, la natura ciclica dell'economia, certo. con delle fasi più di espansione, altre invece più eh, negative, di fattori negativi che si accumulano e questa è che stiamo vivendo. Ecco, Pierpaolo, a proposito, anche una, un tuo giudizio su questo e poi eh, quanto dobbiamo restare preoccupati o invece quanto dobbiamo tirare un sospiro di sollievo? Secondo te l'emergenza ormai è tamponata? Allora, innanzitutto devo dire che la tua riflessione è anche stata la mia degli ultimi giorni, ovvero che a mio avviso Taleb quando uh, parlò di cigno nero non, non immaginava che poi si potessero presentare con questa frequenza e forse stiamo un po' abusando anche di questa, di questa terminologia, perché? Perché effettivamente devono essere degli eventi veramente imprevedibili, imponderabili che portano poi a uno sconquasso generale. Io credo che invece quelli che noi oggi chiamiamo forse un po' troppo facilmente cigni neri siano fondamentalmente figli di un atteggiamento delle banche centrali che si è protratto nel corso del tempo mm. e in questo sono pienamente d'accordo con Riccardo e figli di un peccato originale, quello di non aver voluto mollare neanche un centesimo eh, rispetto alla crisi e ad esempio la notizia degli ultimi ore è che il bilancio della Fed è aumentato nell'ultima settimana di 300 miliardi di dollari praticamente in una sola settimana per far fronte al crollo della Silicon Valley Bank e scongiurare il contagio su tutte le altre banche regionali, abbiamo avuto il quarto aumento più grande di sempre e un praticamente sei mesi di riduzioni di strette monetarie praticamente cancellati e questo vuol dire che praticamente la Fed non molla anzi, ripeto, con l'intervento congiunto da parte delle banche centrali continua a iniettare liquidità, però il problema è che sappiamo che non puoi iniettare liquidità in eterno senza Chiaro. pagarne con le conseguenze e quindi forse in questo i cigni neri che noi appunto definiamo forse un troppo facilmente, sono fondamentalmente la nuova realtà, quella a cui ci dobbiamo un po' abituare, non, non per forza devono fallire banche del calibro di Credit Suisse, ma comunque dei problemi sicuramente un po' più spesso rispetto, possono verificarsi un po' più spesso rispetto al passato. E preoccuparsi? Sì. ma Allora, certamente bisogna essere un po' più prudenti in, in tanti atteggiamenti nei confronti del mercato, eh, mi viene da pensare dalla scelta del, uh, ad esempio anche degli emittenti a cui affidarsi, se mm -hmm. parliamo di di certificati e quindi forse ancora rispetto a quello che era stato fatto nell'ultimo periodo dove ci eravamo abituati a sottopesare probabilmente il rischio emittente, credo che sia il caso di cominciare a considerarlo con maggiore attenzione rispetto a prima e poi in linea generale dobbiamo certamente avere un approccio, approccio un po' più prudente pensando che la volatilità di mercato è una nostra compagna di viaggio fondamentalmente sì, sì. non se ne può fare a meno. Quindi in questo Credo che l'atteggiamento di chiunque eh, eh, debba essere meno emotivo, più razionale e partire dal presupposto che le, queste fasi sono ormai cicliche e fanno parte del nostro mercato. Chiarissimo. Eh, ci siamo permessi ecco, di fare appunto questa panoramica un pochino più lunga ma ne valeva la pena perché era giusto commentare la situazione degli ultimi giorni e adesso proprio a partire poi da questa panoramica possiamo addentrarci invece nella parte più operativa della trasmissione e andare a vedere quindi quali sono i certificati della settimana. Eccoci. Allora, bene, possiamo partire con il primo prodotto. Pierpaolo ce lo presenti tu? È una Cash Collette Worst Off con effetto memoria autocallable su un paniere composto da azioni. Prego. Sì, allora il primo, eh, appunto, il primo prodotto è legato a un paniere di azioni del settore bancario, eh. questo a dimostrazione <ride> <ride> del fatto che per coerenza e quanto detto in precedenza non bisogna chiaramente eh, precludere l'investimento su, sul settore bancario per bancario perché chiaramente lo abbiamo visto, sicuramente bisogna imparare a, a, a selezionare meglio, bisogna evidentemente avere un approccio prudente. Nel caso specifico il certificato ci risulta particolarmente valido per un paio di motivi che ora vado a raccontare. Sì, diciamo partiamo... il codice ISIN. Sì, allora, DE000, DE Hotel Como 46, Domodossola 93. Ok. Eccoci qua allora, aspetta che lo sto cambiando. Ah, è ripartita dall'altro. Ero partita eh. dall'altro. Eccolo qua, ci siamo, questo è quello giusto. Ok, allora okay. scusate perché non vedendo purtroppo non sapevo quale fosse quello. Eh, in entrambi i casi comunque la, la premessa che ho fatto era, era valida per il le situazioni. Allora in questo caso abbiamo come dicevo il settore bancario come sottostante, come sì. basket e sono quattro banche, due americane, Citigroup e JP Morgan che sono comunque state sì toccate eh, come un po' tutto il settore bancario a livello globale ma hanno resistito perfettamente, tanto è vero che la loro performance dall'emissione è negativa di circa 10 punti percentuali che fosse stato un investimento diretto in azioni, ad oggi vorrebbe dire recuperare questi 10 punti. Per fortuna eh, nel mondo dei certificati una perdita del 10% dei sottostanti è assolutamente sostenibile perché eh, praticamente siamo ancora lontani sia dai livelli che implicherebbero una perdita in conto capitale sia la perdita del rendimento però completo dicendo che le altre due invece quindi sono quattro le banche di questo basket sono europee e nel caso specifico BNP Paribas e Deutsche Bank quindi il settore bancario è due Europa e due America mm -hmm. ma sono comunque quattro realtà evidentemente molto solide le performance sono molto simili tra le quattro banche a dimostrazione del fatto che la correlazione di settore nell'ultimo periodo è stata eh, molto alta salvo chiaramente le situazioni contingenti delle banche che sono state salvate e, e non salvate però qui invece abbiamo quattro banche solide il motivo di interesse del prodotto perché ehm, grazie al fatto che c'è stato questo ribasso delle ultime due settimane oggi è possibile acquistare questo certificato circa nove punti sotto la pari intorno ai 91 euro questo eh, quindi ci permette di andare a comprare circa 9 euro in meno, un certificato che già alla nascita aveva caratteristiche difensive, ma che oggi, nonostante questo ribasso, continua ad averle, ma con rendimenti potenziali più alti. Adesso ti do dei numeri, sì. eh, così cerco di essere concreto. Per quanto riguarda il rendimento, il certificato paga cedole mensili dello 0,75%, okay. quindi... Di cedole sarebbero circa 9 punti all'anno, eh, fino alla barriera posizionata al 50% sui quattro titoli. Quindi vuol dire che per iniziare a perdere il diritto a ricevere le cedole, questi titoli, uno di questi deve dimezzarsi. Ecco, quindi un meno 10, per questo dicevo prima: nonostante tutto siamo ampiamente lontani. Quindi barriera molto profonda, 50%, premio cedolare dello 0,75% con effetto memoria, quindi vuol dire che seppure dovesse arrivare un momento proprio drammatico da parte di Universal Bank, c'è sempre la possibilità di poter recuperare i premi. Comprandolo a 91 euro però il rendimento aumenta, perché chiaramente guadagna anche in conto capitale con il rimborso a 100 euro, e quindi complessivamente quello che possiamo dire è che comprandolo in area 91 ci si garantisce, da qui alla scadenza di febbraio 25, quindi sono circa due anni, poco meno di due anni, eh, il 14,50% di rendimento annualizzato, quindi circa un 28% a scadenza, fino a meno 42% dai prezzi attuali del titolo peggiore. Quindi è un certificato che a mio avviso, e per il nostro ufficio studi di certificati derivati, vale la pena considerare, proprio perché ha risentito negativamente della discesa dei titoli non ha ancora intaccato praticamente la gran distanza che ha dalla barriera ma paga molto bene perché 14 punti e mezzo su base annua in questo momento è un rendimento non facilmente reperibile su emissioni con queste caratteristiche pertanto per chi crede in una tenuta del settore bancario, ma paradossalmente Valentina, anche in un'ulteriore discesa, mm -hmm. l'importante è che non sia superiore ai 40 punti percentuali, Chiaro. da qui alla scadenza, c'è l'opportunità di poter sfruttare questa finestra di volatilità, perché di finestra si tratta al momento. Chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Io direi, vediamo anche il secondo prodotto e poi facciamo sì. un commento collettivo, va bene? Certamente. Allora, Perfetto. intanto ti do il codice ISI del secondo prodotto che sì. è DE000. Un attimo, DE000, sì. Hotel Como. Sì. 310 Quindi 000. Allora, in questo caso abbiamo, appunto, come avevi già probabilmente detto prima, un cioè, certificato di tipo worst off quindi sempre caratterizzato da eh, un basket di titoli sottostanti che però ha due opzioni aggiuntive alla struttura tradizionale del cash collect e mi riferisco all'opzione della cedola fissa che quindi verrà pagata a prescindere dall'andamento dei sottostanti ed è una cedola mensile dello 0,50 quindi noi compriamo il certificato e abbiamo la certezza di ricevere tutti i mesi questa cedola dello 0,50. Sì? Naturalmente quando parlo di certezza, sempre fatto salvo il rischio emittente, ma insomma voglio augurarmi che non ci siano questi problemi. La seconda. Se lo anche Riccardo, eh, eh sì, se lo immagino. Eh un po', stima, Riccardo è doppiamente implicato. No, allora, se ha problemi Unicredit, ce li abbiamo un po' tutti, eh. diciamocelo eh. Eh, esattamente, okay. Riccardo ha una doppia applicazione quindi immagino che dal suo punto di vista questa opzione non sia contemplata No, assolutamente. Ecco. invece eh, tornando al certificato oltre alla cedola fissa che quindi stabilisce un rendimento annuo del 6% non eccellente sotto certo punto di vista, se rapportate i tassi di oggi, ma c'è un motivo, perché la seconda opzione accessoria è quella dell'airbag, che il mercato ha iniziato ormai non solo a conoscere, ma ad apprezzare talmente tanto che noi abbiamo tantissimi consulenti che ci chiamano e usufruiscono dei nostri servizi e praticamente mettono a, a monte, prima di iniziare a parlare, un paletto. I, tutti i certificati che do, dobbiamo vedere assieme devono avere l'airbag questo perché, perché l'esperienza degli ultimi anni ci ha insegnato che dove c'è l'airbag le perdite a scadenza qualora il sottostante finisca sotto barriera diventano significativamente meno importanti ti do, ti do e, e un, e un paio di numeri per questo certificato in particolare sì. ehm, i titoli su cui si investe sono implicitamente sono AMD, quindi Advanced Micro Devices e STM per il settore dei semiconduttori e sono, considera, talmente tanto in guadagno rispetto all'emissione 42% il primo, 24% il secondo che oggi non rappresentano un elemento di preoccupazione mm -hmm. ad oggi. Il terzo titolo che invece è CNH, quindi CNH sì. Industrial, per capirci, è quello un po' più debole, 13% di discesa dall'emissione ed è l'elemento su cui si concentra la nostra attenzione. Ora, comprando il certificato oggi a un prezzo di circa 97 euro, ossia che le perdite iniziano a conteggiarsi per chi investe solo dal 57% in giù di CNH da oggi. Mm -hmm. Quindi vuol okay. dire che seppure il titolo dovesse perdere il 57%, tu non perderesti nulla e nell'ipotesi di un tracollo vero e proprio, di un ribasso del 70%, la perdita sarebbe limitata al 29%. Ovviamente tutti questi sono numeri che posso prendere dall'analisi di scenario del CEDLAB che chiaramente ce li fotografa all'istante, però per darci un'idea, se anche non fossero così precisi al centesimo, ci si può affidare a una struttura del genere perché... I, alla fine in termini di rendimento tra conto capitale e cedole rende circa il 7,50 annuo, che come abbiamo detto è un po' più bassa, è la metà del certificato visto in precedenza, però grazie all'airbag qui hai una capacità di protezione di difesa estremamente più elevata e da qui un po' si, eh, si ritorna all'argomento che avevamo toccato in precedenza della prudenza, no? cercare sì. di avere un atteggiamento comunque prudente e questo certamente lo offre chiaro ecco Riccardo torno da te appunto questo termine airbag che dice già sì. tutto insomma in termini appunto di protezione e di sicurezza un prodotto particolarmente adatto alle esigenze dei clienti in questo momento e poi naturalmente ti chiedo anche un commento sul primo perché è interessante la scelta di Pierpaolo che in un momento di grande sconvolgimento del settore bancario ci propone invece proprio questo asset sì allora eh, caratteristica airbag molto molto apprezzata e richiesta in linea generale dalla clientela indistintamente e sicuramente eh, ovviamente riprendo quello che diceva Pierpaolo poc'anzi dai consulenti perché ovviamente l'airbag cosa fa? in caso di andamento negativo del sottostante peggiore quindi però in questo caso esclusivamente alla scadenza si attiva quello che è l'effetto airbag Cosa fa? Va a nettare quello che è l'andamento negativo o a ridurre quello che è l'andamento negativo Perché noi sappiamo come funziona il certificato Il certificato funziona in questo modo Se a scadenza il sottostante peggiore dovesse trovarsi al di sotto della barriera di protezione sì. Allora il rimborso sarebbe un rimborso lineare Quindi tanto più il sottostante peggiore ha perso, tanto, più, eh, tanto meno ovviamente mi viene rimborsato con l'effetto airbag, però, il rimborso non è più lineare, quindi diciamo che l'andamento negativo viene smorzato sì. e la performance negativa viene smorzata appunto da questo effetto. che è un effetto cuscinetto e se lo vediamo tarato sul prodotto che ha scelto Pierpaolo è un effetto importante perché l'airbag in questo caso o la barriera che viene considerata per, per il conteggio finale è posta al 50% sì. di quello che è appunto il valore iniziale. Quindi diciamo un prodotto fortemente conservativo e perché? Perché visto perché viene consultato? Perché piace questo fattore? Viste quelle che sono le incertezze del momento, l'incertezza dei mercati, che non è più, come dicevamo in precedenza, un'incertezza, eh, diciamo, eh, focalizzata in un determinato, un piccolo periodo storico, ma ormai yeah. ci portiamo avanti da determinato tempo, cosa guardano sempre di più i clienti? Guardano alla protezione, quindi forte esigenza di protezione, e guardano anche alle barriere profonde. Mm -hmm. Più profonde sono più sono apprezzata dalla, dalla, clientela. dalla clientela. Considera che, e questo sicuramente Pierpaolo è un testimone anche, considera che l'esigenza e i bisogni della clientela sono fortemente mutati negli ultimi, negli ultimi anni. Prima si, si guardava molto al rendimento, anche ora si guarda sicuramente al rendimento perché questi sono prodotti derivati, no? però un occhio sempre più forte viene posto a cose viene posto sulle barriere profonde viene posto sulla presenza di questi airbag viene posto sulla presenza dell'effetto memoria su, su alcune cellule. e eh, un altro elemento che viene anche preso sempre più in considerazione è anche la bontà dell'emittente quindi il rischio emittente di cui parlava in precedenza per Paolo l'affidabilità l'affidabilità cosa che fino a un anno fa, quindi fino al 2021, noi vedevamo nella maggior parte dei portafogli di clientela c'era comunque un'overesposizione verso titoli più volatili, mm -hmm. cito uno Beyond Meat eh, che ha comunque diciamo, poi è andato a penalizzare molti portafogli quindi il consiglio, cioè, consiglio è sicuramente in questo momento attenzione ai sottostanti, attenzione agli emittenti una buona diversificazione è sicuramente quello che è l'elemento principale all'interno di un portafoglio e poi eh, ovviamente ognuno poi sceglie quello che più ritiene congruo al suo profilo certo. rischio rendimento però una dose d'attenzione in più secondo me in questo momento è, è consigliabile perfetto io mi sono appuntata a tutto ai eh, tuoi consigli eh, attenzione ai sottostanti, attenzione agli emittenti naturalmente e anche una buona composizione del portafoglio per cercare proprio di contrastare la volatilità di questo momento e ho preso gli appunti perché eh, per agire poi bene è necessario sapere come muoversi all'interno dei mercati quali posizioni prendere quindi è importante fondamentale come sempre lo ripetiamo, lo ribadiamo, la formazione Assurdo. per poi fare eh, le scelte corrette e a proposito ecco, chiedo a entrambi quali sono i prossimi appuntamenti che vi vedono eh, protagonisti in ambito formativo riccardo allora sì parto io noi abbiamo gli ultimi due appuntamenti di formazione per eh, la, eh, diciamo online per il mese di marzo che sono il 28 marzo con eh, luca stellato il 30 marzo con nicola para e, e parleremo eh, con entrambi fondamentalmente di prodotti a leva mm -hmm. con Luca di Coverdorant mentre con Nicola Para di, di Turbo eh, un appuntamento secondo me immancabile eh, che in questo caso sarà in forma ibrida prevalentemente fisica ma darò la possibilità a chi, chi vuole di connettersi anche via web è Investing Napoli sì. del 31 di marzo organizzato uh, lo ricordiamo ancora da pietro di lorenzo e dal team di ss trader e, ed è un appuntamento in cui partecipiamo tutti eh, diciamo insomma trader formatori emittenti broker insomma ed è, essendo diciamo a Napoli è un'occasione anche per abbracciare il centro sud che comunque non vede così tanti eventi eh, di questa portata quindi il mio consiglio è sicuramente quello di iscriversi, è un evento gratuito, parteciperà anche Pierpaolo eh, credo, non vorrei dire, eh, non vorrei fare una gaffe in e questo potesse, momento, <ride> ma credo proprio di sì se non ricordo male e poi insomma lato eventi nostri ce ne sono sempre tanti so che Pierpaolo è ancora più impegnato di noi perché Pierpaolo in realtà lavora con tutti gli emittenti e Pierpaolo è un po' il padre dei certificati, così, è, è, è considerato insomma un po'... il Messi, il eh, messi in, dei certificati! esatto, eh, eh, eh, <ride> eh, quindi, quindi eh, Pier è super impegnato e insomma e con grande merito perché lui e il suo team sono sicuramente certo. grandi professionisti e hanno sempre qualcosa di importantissimo da dire quindi il mio invito è anche di seguire Chiaro. il team di certificati e derivati perché... hai fatto benissimo Riccardo tra l'altro a sottolineare anche la differenza geografica perché noi parliamo purtroppo ecco, delle, dei vari gap che ci sono certamente col gender gap è quello che viene più nominato ma c'è anche per quanto riguarda l'educazione finanziaria una differenza tra nord e sud e quindi è importante, molto importante importante che questi appuntamenti arrivino anche in città eh, come Napoli e abbraccino anche quella fetta di eh, popolazione che magari dal punto di vista della formazione finanziaria ha meno opportunità. Pierpaolo, ecco il punto esclamativo sulla trasmissione, mettilo tu. Sì, beh allora innanzitutto ringrazio naturalmente voi e anche Riccardo per, quanto, per, per le parole spese, però eh, per quanto riguarda gli appuntamenti sì, volevo ulteriormente fornire qualche, eh, qualche data che potrebbe essere interessante per chi ci sta seguendo perché effettivamente poi il mondo dei certificati evolve continuamente e quindi anche eh, tornare su alcuni argomenti che magari erano stati toccati in precedenza può essere utile. Il 31 marzo confermo che sarò naturalmente a Napoli in un paio di momenti e uno il pomeriggio tra le tre e mezza e le quattro e mezza eh, sperando che non si sovrapponga qualcosa che, che a Riccardo in programma eh, ci sarà un evento di presentazione del mio CEDLAB e quindi come cercare e trovare i migliori certificati con il CEDLAB, quindi eh, questo ne approfitto e vi ringrazio. Però volevo anche eh, sottolineare come il 30 marzo la mattina eh, online sia disponibile invece un evento organizzato da Acepi, che è l'associazione uh -huh. certificati e prodotti investimento di cui Unicredit è eh, assolutamente tra le prime, eh, tra le prime associate, ed è un evento dove interverranno dei consulenti finanziari, quindi praticamente io modererò questa mattinata con eh, testimonianze dirette dei consulenti finanziari che utilizzano i certificati e quindi eh, se, eh, si svolge due volte l'anno, ci tengo perché è un evento molto importante dove i consulenti che oggi ancora non utilizzano i certificati possono ascoltare il parere di invece colleghi di professione che lo fanno e trovare degli spunti utili. E devo dire che siamo arrivati al terzo anno di organizzazione di questo evento e ha portato veramente tanti frutti e soprattutto ascolti sempre in crescita. Quindi mi farebbe piacere insomma, farlo sapere anche alla platea delle fonti, perché certo. eh, evidentemente è anche una platea dove molti consulenti, sono interessati all'argomento quindi 30 marzo l'evento la mattina gratuito naturalmente iscrizione gratuita dal sito di acepi e poi il 31 marzo eh, invece investing napoli dopodiché ci sono altri eventi un po' più avanti ne approfitto anche qui c'è il 14 di, eh, di aprile invece saremo assieme proprio con unicredit a bologna per un altro momento di presentazione dei certificati in presenza in questo caso insomma non mancano le opportunità quindi. infatti guarda Pierpaolo <ride> mi hai rubato le parole di bocca perché stavo dicendo io mi sto segnando tutte le date e non ho più un momento libero in calendario l'agenda pienissima <ride> dal 28 marzo in avanti tra i webinar appunto sui prodotti a leva, poi l'evento a cepi il 31 marzo Investing in Napoli fino lì. al 14 di aprile eh, la, la tappa finale insomma con Bologna eh, sappiamo che cosa dobbiamo fare. ecco Non abbiamo momenti di vuoto, l'horror va qui, non c'è. Ci, ci teniamo eh. giusto a due giorni di Pasqua: insomma, Venerdì sì, ecco, Santo sì, tanto... Pasqua, Pasquetta, <ride> liberi per rifiatare, ma poi riprendiamo alla Do, gabbia. Dopo la scampagnata classica del lunedì di Pasqua si riprende Dove subito alla grande Ma che piove, quindi chi non sa quindi... cosa fare si può rivedere un webinar. Esatto. Ma si, si può rivedere la puntata di Zoom rivedere... Certificates magari. <ride> esatto. <ride> va bene. Io ringrazio e saluto come sempre il nostro Riccardo Falcolini, Unicredit Invest. Grazie Valentina, grazie a Pierpaolo e a tutti coloro che ci hanno seguito. E certamente un saluto e un ringraziamento anche al nostro Pierpaolo Scandurra. Grazie a voi, è sempre un piacere. Grazie. Bene, allora chiudiamo qui questa puntata di Zoom Certificates. Io vi ricordo come sempre che la potete rivedere sul nostro sito www.lefonti.tv e naturalmente anche on demand sul nostro canale YouTube. Alla prossima!